Hai un pubblico impressionabile. Questo è il titolo dello speech di Riccardo Scandellari, divulgatore, formatore e consulente in ambito branding e comunicazione che accogliamo sul palco. Grazie. Grazie, Debora, Grazie, Gerardo. Grazie a voi che siete rimasti fino a quest'ora e grazie anche al pubblico da casa che ci ha seguito fino ad adesso. Allora, c'è il gira slide anche. Per chi si occupa di marketing, probabilmente adesso dirò un po' di banalità, ma voglio arrivare alla, come si dice, al nocciolo della questione e del problema. Perché tutti noi, noi che facciamo marketing, e voi che non lo fate? Eh sì, perché questa mattina e oggi pomeriggio ho notato questa cosa. Ma l'avevo già notata facendo delle ricerche su chi si occupa di immobiliare come agenzia o come libro professionista, Cercando dei case cercando dei, dei casi studio da poter mostrare per dire questo è bravo, questo non è bravo, questo ha fatto bene, questo ha fatto male. Poi alcuni li ho anche trovati, ma Gerardo, che non so dove sia, me li ha fatti proprio togliere perché, no, questo non si può far vedere, questa è una persona chiacchierata, questa agenzia, è meglio non farla vedere perché non è presente. Allora ho tolto tutte le, dalle slide tutte le, eh, le, cita le citazioni delle, delle, delle aziende italiane o dei personaggi italiani perché potevo... Uh, urtare la sensibilità di qualcuno, e poi non è neanche giusto, secondo me, non bisogna mai parlare delle persone assenti, perciò parlerò solo delle persone presenti, ovvero voi. Uh, da dove partiamo? C'è qualcuno che sa cosa significa il termine nerd. Da, davvero, perché a volte, lo dico, c'è gente che si offende addirittura perché pensano a altre cose, che, che alzi la mano chissà chi cos cos'è un nerd. Allora, io... Credo di essere, Rudy poi testimonierà se è vera, o no, questa cosa, perché non vorrei fare un eccesso di narrazione su, su me stesso, credo di essere un nerd. Mm? Che cos'è un nerd? Il nerd non è qualcuno che è afferente solo alla tecnologia. Uno potrebbe essere nerd della musica, potrebbe essere nerd della compravendita delle case, potresti essere nerd di qualsiasi argomento. Il nerd si contraddistingue, si eh, distingue dalle altre persone sul fatto che, lo, lo, ne raccontavamo proprio oggi, eh va da un punto A a un punto B, completamente schiacciando sassi, volendo arrivare al punto B. Punto. Tutto quello che è il contorno non gli interessa, o gli interessa poco, e quindi ha un obiettivo nella vita, una passione potente nella sua vita e cerca di perseguire questa passione potente. Ecco, io sono un nerd dal punto di vista dell'informatica, dell'informatica e poi della comunicazione. E devo rilevare questa cosa, che non sarà sfuggita a nessuno di voi, che siamo nel 2022. Quando ho iniziato io a fare il nerd nel settore informatico, ho iniziato nel 1998. Prima lavoravo in fabbrica, non sto scherzando, poi a un certo punto, tanto che mi piaceva tantissimo in casa sviluppare, scrivere pagine HTML, creare i primi siti che nel 1998 nascevano allora, Uh, ho cominciato a far siti internet, prima per me stesso, per far vedere agli altri che bravo che ero in questa tecnologia, che nessuno sapeva, perché poter accedere nel 1998 a internet erano pochissimi. Bisogna avere un computer, quelli col tubo catodico, vi ricordate? Un modem uh, che andava a 14.400 baud, che adesso vedeste comparire le scritte in questo modo qua, per poter comporre la pagina, quindi era un'opera praticamente pionieristica nel 1998 collegarsi a internet. Contate che questo strumento qua ha 15 anni. 15 anni fa Steve Jobs lo, fece, lo mostrò a copertino al pubblico. Quindi non stiamo parlando di cose accadute 50 anni fa, stiamo parlando di cose molto, come si dice, eh, recenti, recentissime. Siamo nel 2022. E eh, da, ha detto al settore, da uno che studia dalla mattina questo settore del marketing digitale, perché proprio sono focalizzato più sulla, sulla parte digitale, anche se in questo momento sto anche ampliando la mia, eh, la mia cultura da questo punto di vista, devo rilevare questo. Tutti voi sap riconoscerete eh, il codice JavaScript con cui si può mettere all'interno di un footer del vostro sito internet, o del vostro e-commerce, della vostra landing page, questo codice JavaScript che induce il browser ad assumere un file di testo che si chiama cookie. Chi è che l'ha riconosciuto? <ride> pochi, pochi. È per i nerd, ragazzi, non, non vi compete saperlo. Fate un altro mestiere. È come se io venissi a chiedere a voi come si fa un rogito. Cioè, proprio non so, cioè ho passato a parlare rogito oggi per la prima volta in vita mia, anche se ho comprato già due case, quindi... Okay. non compete a me sapere cos'è un rogito, non compete a voi sapere cos'è questa roba qua, ok? Ecco, questa roba qua è il passato. Non c'è più. Fra qualche mese ce lo scorderemo già adesso, cioè, già adesso non funziona più. Perché un'azienda che si chiama Apple, e non solo, eh, Brave, eh, eh, Google stesso eh, ha detto che eh, lo bannerà, lo toglierà, anzi, non bannerà, ma lo toglierà dai suoi browser già nel 2023, quindi fra pochi mesi. Questa roba qua ci permetteva, fino a tre anni fa, di vivere un Internet bellissimo perché era un internet in cui, con pochi soldi, eravamo pieni di lead che poi si trasformavano in prospect. Era facile tracciare le persone. Vi ricordate che andavate su Amazon per vedere la borsa P quadro o dei Lego, e subito i Lego e la borsa P quadro vi seguivano dappertutto? Questa roba, l'avete ancora? Sì, se non hai un blocker, sì, se hai ancora Chrome, o non so, come si chiama Edge, quello di Microsoft, No se hai Safari, no se hai una, un Mac, ok? quindi sì, lo puoi vedere ancora, ma è questione proprio di mesi e non lo vedrai mai più. Questo è un grande danno a chi fa marketing, alle agenzie di marketing, perché fino a ieri con pochi soldi, con mille euro, andavi a spendere sui, sulle persone precise, quelle che abitano lì in quella zona lì, che hanno cercato la casa, che hanno, hanno fatto... Tutto quello che dovevano fare per lasciare tracce e per dire: Io ho bisogno di comprare casa, io ho bisogno di vendere casa. Sparito. C'è più. Ok? Poi c'è un altro problema. Adesso faccio dei problemi e poi andiamo a risolverli. Faccio sempre così. Prima creo problemi, poi risolvo problemi. Oggi le persone, adesso vado molto veloce su questa roba qua perché già è buon senso, la, la intuiti da solo le persone sono bombardate dalle informazioni. È impossibile comprare qualcosa perché c'è passato per Instagram come pubblicità. A meno che questo non costi meno di 30 euro e comporti un basso rischio, quindi un libro va bene, un gadget da, da 10-20 euro va bene, ma una casa non la vendete su Instagram, un'automobile non la vendete su Instagram, un aspirapolvere non lo vendete su Instagram. Qualsiasi cosa costi più di 30 euro, lo dicono le statistiche, non la vendete con sta roba qua, ok? Quindi, fare la pubblicità, la vecchia pubblicità, che adesso uh, vedo molta gente che impropriamente usa i social per fare pubblicità, non funziona perché la gente, essendo bombardata dalle informazioni, cosa fa un cervello bombardato dalle informazioni? si difende, lo diceva Daniel Kahneman, ha scritto, anzi ha vinto il premio Nobel all'economia, uno psicologo israeliano che ha vinto il premio, il premio Nobel all'economia per aver scritto un libro che si chiama Libri, eh, scusate, Pensieri Lenti e Veloci, in cui racconta che il cervello umano funziona con due modalità, il sistema 1 e il sistema 2, adesso vado molto veloce, dove nel 99% dei casi usa, usa il sistema 1 che in pratica vede le cose e neanche come se non le avesse viste, proprio come, come succede a un nerd, i nerd di solito... Uh, si fermano e si, e si focalizzano solo su una cosa che gli interessa. E infatti questo è il pubblico che noi ci troviamo, con cui ci troviamo a che fare. Vedete lì in fondo anche, non so se c'è il laser qua, ci sono anche fantozzi, vedete? Questo è il pubblico che vi ritrovate dall'altra parte dello schermo quando fanno scrolling sulle loro news feed uh, di Twitter, Instagram, TikTok, eccetera, eccetera, eccetera. Okay? Questi usano il sistema 1, non il sistema 2, quello con cui pensano, Mm, «Interessante, quanto costa questa casa? Chi, chi posso contattare? Adesso mando subito una mail!» Usano tutti il sistema 1 e lo vedete quanto sono interessati a voi, perché nel momento in cui usano i social sono in pausa pranzo, sono svaccati mentre guardano Netflix sul divano, uh, ok? Per tutta una serie di motivi che adesso non vado a indagare e a raccontare, fanno così. Tant'è che siamo talmente insensibili anche alle promozioni, quelle con cui ci telefonano, avete... C'è qualcuno che, che, che io ormai non ho più abilitato la, la, le telefonate. Tutti gli sconosciuti che non sono in rubrica io non rispondo mai. E leggendo queste notizie ho detto ah ma devo ricordarmi che se mi perdo in montagna devo abilitarle queste cose perché faccio il rischio di, di capitare che capiti anche a me una roba del genere. Perché avendo io bloccato la qualunque se mi, mi chiamano i soccorritori non rispondo neanche. Cioè è capitato a lui, ho pensato ah che cretino sto qua. Poi ho detto piano, cioè, a me capiterebbe la stessa cosa. E quindi avete visto quanto le persone cercano di difendersi da questi strumenti qua e dalla promozione e dalle cose che non ritengono interessanti. Ci siamo? Allora, non, non potendo, perché me li ha castiati eh, giustamente Gerardo, avevo trovato la stessa cosa in italiano, di, di, di un italiano. Ho dovuto cercare uno di Las Vegas, non so, ah sì, Las Vegas, È un agente immobiliare di Las Vegas, spero che non sia in sala, ho oh, collegato, perché a questo punto mi cadono le braccia. Nonna però questi sono i post che ho visto ovunque, anzi, ne ho cercati di diversi, non li ho trovati. Cosa dice questo? Uh, ciao, uh, se vuoi l'assistenza per affettare, comprare, vendere casa, contattami subito, che io sono qua. Ma davvero, su Facebook pubblichi una roba del genere? L'avete fatto anche voi? Ditemelo! L'avete fatto anche voi? Vi ho visto? Uh. Già questi, hanno un neurone solo che funziona in quel momento, poi vedono una roba del genere. Volete vedere che cos'è che funziona? Prima, il relatore di prima di cui mi sfugge il nome, quello, non prima della tavola rotonda, ma quello precedente, ha parlato di video. Fate video! Ha ragione, perché i video arrivano a un pubblico molto più allargato, perché se contate che c'è un test della normale di Pisa, dell'Università Normale di Pisa che ha decretato che il 71% degli italiani non è in grado di leggere. No, tutti sappiamo leggere e scrivere, ma il 71% degli italiani non è, non è capace di comprendere un testo eh, leggermente più complesso rispetto a mamma, ciccia, pappa, cacca. <ride> Giuro, eh? è così, cioè, questa qui è statistica pura. In realtà i veri post che funzionano sui social sono questi, specie su Facebook. È il... Ah no! Questi sono due esempi, uno su LinkedIn e uno su Facebook. Bellissima immagine, se riconoscete l'animale, toccate due volte la foto. Quasi nessuno riesce a vederlo. In realtà c'è un gatto, non so se si vede. 28.000 like su LinkedIn, 28.000, ci sono quasi 5.000 commenti. Io ho detto no, mamma, cioè, io non posso crederci. Per fortuna le commenti ho letto. Ah, ti ho bannato, ti ho segnalato, sei un cretino, tutta una roba così. Ho detto, per fortuna c'è ancora un, un po' di speranza per l'umanità. L'altra invece è, questi erano, questo l'ho raccontato proprio tipo ieri, questi erano bei tempi e sotto i commenti, sì, si stava meglio, non c'era la Merkel, non c'era, tutta una roba così. ok? E voi? Contrastate sta roba con questa roba qua. Venduto! aveva ah, ragione quello di prima, ne ho visti tantissimi di... Cioè, l'aveva già venduta, che cosa la fai vedere ancora? Cioè, non capisco questa cosa qua. Ah, Eri tu quello di prima dei video? Non mi ricordo... No, no. Scusa, per... cioè tutti i lampioni in faccia, non si so capisce. Allora, oggi è il 2022, ma in realtà il fatto che sia venuto meno il tracciamento ci ha riportati, magicamente, ci ha fatto tornare giovani, ci ha fatto tornare al 2005. Sapeva, sapete come funzionava nel 2005 quando io facevo i siti internet, la promozione online, la comunicazione digitale? Si svolgeva solo su due strumenti, non ce n'erano altri, è proprio due. La prima era la mail, c'era un indirizzo mail, tu avevi la, le newsletter, potevi mandare newsletter o mail singole, mail alla gente. Anche lì non c'era il GDPR, potevi fare qualsiasi cosa. Oggi però non puoi più fare questa roba qua, devi sottostare al GDPR, giustamente. E l'altro strumento era il sito internet. Quindi nel 2005, i due strumenti che funzionavano sempre, ed erano anche gli unici due, erano sito internet e indirizzo mail. Oggi siamo tornati al 2005. Oggi devi avere un luogo, quindi partiamo già con la prima soluzione, un luogo in cui... Le persone vedono chi sei, le persone riescono a comprendere se sei una... vale la pena contattarti, se trasmetti fiducia, se trasmetti eh, tutte le percezioni che loro immaginano di ricevere da un professionista valido del, del settore, ma soprattutto il sito Internet va a eh, incorniciarsi all'interno dei bisogni percepiti. Mentre i social sono bisogni latenti, ovvero tu pubblichi la foto di una bella casa sperando che ci sia qualcuno che girando lì ti dice, sai che vorrei comprare una casa? Ma che bella questa casa quasi quasi cambio la mia. Cioè funziona con, con l'aspirapolvere, ma raramente funziona con eh, il poi anche con l'aspirapolvere, non so non so dirvi, però eh, non l'ho mai vista funzionare questa roba qua. Sinceramente, funziona con un libro, funziona con qualcosa da 30 euro, ma non funziona con una casa. Quindi tu sui social non puoi. Comunicare apertamente e non puoi far vendere direttamente, ok? Adesso vedremo il perché. Quindi, vendiamo: chiunque abbia qualcosa di più di 30 euro vende attraverso i bisogni percepiti. Io ho bisogno di una certa cosa, di vendere o di comprare casa o di affittare casa, cerco online, ma posso cercare su Facebook, su Amazon, su Booking, su, su Google, su, su Youtube. In qualsiasi motore di ricerca mi consente di fare una ricerca e che io perché io conosco delle signore anziane di 60 anni che cercano su Facebook, ad esempio, che è il posto peggiore dove cercare perché ti viene fuori veramente l'acqua qualunque. Quindi, detto questo, visto che abbiamo distinto adesso tra bisogni latenti e bisogni percepiti, c'è un altro modello a cui io voglio fare riferimento e voglio dimostrare la tesi che questa attività qua è funzionale. Allora, questo signore che si chiama Ben Thompson, che è un grande guru del marketing mondiale, ha lavorato per Apple, Google, non mi ricordo più per chi, ha detto questo qualche anno fa sul suo blog. L'unico modo per un'azienda, per così dire, un'azienda prospera, in uno spazio dominato da aggregatori, adesso vedremo chi sono gli aggregatori, è quella di aggirarli e non di lavorare con loro. Chi sono gli aggregatori? Nel mio caso, che mi occupo di marketing, sono gli aggregatori della comunicazione. Quindi... Google, Facebook, TikTok, uh, Telegram, uh, Google, uh, um, YouTube, qualsiasi LinkedIn. Gli aggregatori sono quelli che aggregano il pubblico e te lo concedono. Allora, nella nostra storia, mia e di Rudy soprattutto che abbiamo iniziato anni anni fa, vent'anni fa a fare questa attività qua, abbiamo sempre visto questa progressione. Gli aggregatori quando arrivano sul mercato sono buoni coccoloni e gentili e dispensatori di, grandi, di grande generosità e bellezza. Ti regalano il pubblico, ti regalano la visibilità, ti regalano i lead. Poi a un certo punto questi dicono bene, dopo aver regalato per tre anni, adesso facciamo pagare il pubblico, la visibilità e i lead. Poi dopo aver fatto pagare per tre anni, guarda che Amazon ha fatto la stessa cosa, dopo aver fatto pagare per tre anni Diventano loro concorrenti di te stesso. Quindi ti eh, vanno a vendere direttamente loro i prodotti che funzionano. Se andate su YouTube ci sono un sacco di, di video che parlano vecchi, perché ormai nessuno ha più il coraggio di metterli fuori, ma ancora qualcuno ci crea i corsi e questa roba. Il dropshipping, qualcuno l'ha messo a nominare il dropshipping. Il dropshipping ve lo, lo spiego in maniera abbastanza eh, veloce, è eh, un po' più complessa di così. Voi sapete che potete aprire un negozio su Amazon. Adesso case ancora non è possibile venderle, ma forse fra un po' anche quelle. Eh, aprite un negozio su Amazon, ci mettete veramente 5 minuti, e potete vendere qualsiasi cosa, basta che rientrino all'interno delle policy de de della piattaforma. E c'era gente, tra cui anche ragazzini di 16, 17, 18 anni, che aprivano un negozio di Amazon, compravano bancali di merce, che giocattoli, cose eh, anche eh, da pochi soldi, su Alibaba, facevano arrivare questa merce a Reggio Emilia, nel cappannone di Amazon, e lì rebrandizzavano il tutto e lo rivendevano maggiorato di prezzo su Amazon, perché Alibaba ti vende il cubo di Rubik, ad esempio, era una delle tante cose che vendevano, eh, te lo vende a un euro, tu lo rivendevi a 4 euro su Amazon, guadagnandoci dei soldi, più c'è la commissione di Amazon, eccetera. Facendo questo, cosa è successo? Che Amazon te ha, te ha permesso questa attività per qualche anno, poi a un certo punto Amazon, sapete cosa ha fatto? ha detto, sai che il cubo di Rubik lo vendi sempre? Lo faccio io, lo produco io. Quindi il suo cubo, cubo di Rubik andava prima di quello che pubblicavi tu, okay? perché c'erano più feedback, era brandizzato dalla piattaforma Amazon, e quindi disintermediava direttamente i suoi clienti. Se tu hai dei clienti su Amazon, aprendo un negozio su Amazon, non sono i tuoi clienti, sono i clienti di Amazon. Io questa cosa stamattina Ascoltandovi, perché non sono molto addentro, eh, anche se ho fatto qualche consulenza nel settore immobiliare, mi sono messo quasi a sorridere con Rudy perché ho detto: Ma sai che questa roba qui l'ho già vista? L'ho già vista con Google, l'ho già vista con Amazon, l'ho già vista con Facebook. Prima gli aggregatori, che possono essere immobiliari, o, poi ne ho viste anche che già altri stanno facendo nel, nel, prendendo di, diverse strade, prima ti regalano lead pubblico, ti dicono: Sì, ti mando io i contatti, guarda quanta gente cerca i tuoi immobili, caricami su tutti gli immobili. Poi a un certo punto ti fa pagare la visibilità ai lead e poi il terzo passo, che ancora non è avvenuto, ma io credo che sarà questione di poco, disintermedierai, oppure farà pagare ogni singolo lead. Guardate che questa cosa succede addirittura nel giornalismo. Deborah forse lo sa, ma ci sono dei giornalisti automatici che creano degli articoli. Ci sono degli algoritmi che ormai sostituiscono l'uomo. Se non portate valore aggiunto alla vostra consulenza, e al fatto che deve esserci uno, cioè, non so se avete visto, ma le, le automobili fino a, uh, fino a qualche anno fa per vendere l'automobile dovevano andare in una concessionaria. Adesso tutti i miei amici le vendono con uh, questa roba qui, noi compriamo auto, questo, questo sito che è. Cioè lì vendi l'automobile in due secondi, vengono, te la ritirano direttamente. Perché questa cosa non può accadere anche, non nello stesso modo perché poi c'è tutta la burocrazia, le banche, eh, le leggi italiane, che è un po' più complicato, ma adesso ci sono le automobili, ma poi saranno anche gli immobili. Magari collegandosi a reti di franchising molto potenti che eh, faranno l'ultimo passo rispetto, e quindi guadagneranno sicuramente meno, ok? Tra l'altro, se due indizi fanno un colpevole, io qua questa mattina ne ho, ne ho sentiti parecchi. Ho sentito che c'è stato un incremento del 4% nell'ultimo anno di ehm, operatori del settore. Eh, ho, ho osservato la totale assenza di marketing. Ok. E poi c'è stato uno che ha detto che lunedì, quando si collega con la sua mail, trova 20-30 mail di richieste nella a cui deve rispondere. E poi ho pensato a questo. Ma perché se poltrone e sofà è aperto la domenica e Ford è aperto la domenica, gli immobiliari la sabato e la domenica sono chiusi. Noi, che abbiamo lavorato con alcuni grandi gruppi dell'automotive, abbiamo scoperto che le automobili si vendono la sera dalle 8 a mezzanotte online. Giuro, dalle 8 a mezzanotte, perché è un acquisto della famiglia. E il secondo più importante acquisto della famiglia, dove devono esserci insieme marito e moglie, a meno che non sia un'auto di lusso, una Porsche. Così che c'è solo il marito che lo che acquista questa roba qua. Però se non è, è l'acquisto della famiglia, è il secondo acquisto più importante. Perché è il primo acquisto più importante? Non è possibile farlo il sabato e domenica. Eh, ho visto un mercato molto ricco, un mercato che non ha bisogno di marketing perché arrivano i lead degli aggregatori, ma gli aggregatori alla fine, io l'ho notato, ti fregano, sempre. Perché l'aggregatore è fatto per fare i soldi, non per regalarli. Quindi, la cosa importante, arrivando al dunque, è crearsi la possibilità di disintermediarli. Non lavorare con gli aggregatori, non lavorare con Facebook, non lavorare con gli immobiliari, con gli aggregatori immobiliari, non lavorare con quelli che ci regalano qualcosa per poi prendercela. Quindi il sito internet, di cui adesso non vi sto a fare, avendo ancora pochi minuti, eh, tutte le potenzialità che è un sito internet, ve ne voglio solo dire una di questo sito internet, qual è la potenzialità. La potenzialità del sito internet è intercettare i bisogni percepiti che non hanno Facebook, non hanno eh, lo ha YouTube, ad esempio, ma i social non hanno questa capacità qua. È che questo signore, che si chiama Jeffrey Gittomer, che, non so se lo conoscete, ha scritto il più venduto al mondo libro della vendita, si chiama Libretto Rosso del Venditore, 3 milioni di copie, dice che sui social guadagniamo un'occhiata. Non un cliente, un'occhiata. Dobbiamo convertire questa occhiata in un contatto. Come facciamo? Essendo presenti e posizionati all'interno di motori di ricerca, i motori di ricerca sono tantissimi, non esiste solo Google, esistono anche le mappe, ma soprattutto dobbiamo ottenere i dati. Questo signore qua, che si chiama Filippo, no, avete notato questa cosa incredibile però, che è, eh, sia Jeffrey Gittomer, che Filippo Holtler, che è Gerardo, e io, siamo tutti pelati. No che sia, forse il guru del marketing, anche Seth Godin è pelato, i guru del marketing hanno questa caratteristica, secondo me. Ehm, quindi, Philip Kotler, che chiunque abbia letto anche un solo libro di, di, di marketing, la, la sento nominare, dice che oggi, senza i dati, non vai da nessuna parte. E i dati dove sono? I dati sono ovunque, ma soprattutto il sito internet è in grado di raccoglierli. Guardate, ad esempio, Amazon e Google. Amazon e Google, secondo voi, sono aziende poco informatizzate? E allora perché, se non sono poco informatizzate, ci mandano a casa la carta? Sono stupidi? Tanto più che Google è proprietaria delle blacklist mondiali del, della spam. Quindi, avete mai notato che le mail di Google non vanno mai a finire in spam? Ma pensa! Quindi, c'è cioè, la sua mail è sempre garantita che arriva e ti mandano a casa la carta! Perché se non lo fanno loro? Sapete perché lo fanno? Perché la carta gli dà maggiore attenzione. In più nella carta non c'è scritto compra, c'è scritto ti regalo. Uh, in una c'era un assegno di Google dove c'erano 400 euro che se volevi utilizzarli per, per fare la DV, nell'altra c'era una carta di credito di Amazon con cui se volevi avevi uh, Music Unlimited per 4 mesi gratis. Okay? Quindi ti mandano la carta per regalarti le cose. Ma questo lo possono fare, se lo possono permettere, perché hanno i dati. I dati sono la cosa più importante. Voi che avete visto tutti i giorni, da anni, che ricevete in ufficio mail, eccetera, avete i dati, avete i dati, e i dati sono veramente qualcosa che vi salverà la vita quando gli aggregatori vi diranno, mi dispiace, da oggi eh, siamo in concorrenza con te. Tra l'altro, adesso, avevo preso in esempio una, un sito internet di un... Eh, eh, Uh, come si chiama? Di un'agenzia immobiliare italiana, però Gerardo me l'ha fatta cazziare perché dice che non, non sta bene, non sta bene. E, e allora ho preso il mio amico uh, Andrea Giulio Dori che lui di raccolta dati ha fatto scuola. Vedete, ha 255.000 mail e le ha fatte solamente creando un sito con cui scarica il test, scarica l'ebook, partecipa al corso gratis, eh, Vabbè, non è una cosa applicabile al mondo dell'immobiliare, uh, ma voi avete sicuramente uh, fai la valutazione gratuita, fai, uh, scarica i cinque modi per cui la tua casa, l'ebook, i cinque le modi per cui la tua casa può essere presentata bene e maggiori possibilità di venderla. Sto improvvisando così uh, al momento. Eh, però avete tante possibilità che il sito internet ti dà la possibilità di raccogliere dati, cosa che i, i social non te lo danno. E in più, questi sono i biglietti da visita che io erudi abbiamo eh, in, due, in due scatole da scarpe in ufficio, li ho buttati per terra e li abbiamo tutti inseriti all'interno di un CRM. Quindi io questa mattina c'è stata una ragazza qua che non mi ricordo più perché eh, adesso c'era seduto Rudy dove era sotto lei, Tre Soldi credo che si chiami, sì? che ha detto questo, Cioè io vado nelle agenzie immobiliari e non hanno il CRM. È una cosa incredibile. Cioè, si parla di metaverso, ma non avete il CRM. Questa è una roba veramente mh, che sono, è la BC di qualsiasi azienda. Vado veloce dicendo questo. L'ultima alternativa, la seconda alternativa, poi chiudo, è che c'è la possibilità di fare un percorso alternativo e anteporre la vostra presenza a quella della vostra agenzia. Come potete notare, questi sono tre esempi di tre personaggi famosi proprietari di grandi aziende che hanno ottenuto dieci volte il pubblico rispetto alle loro aziende. Oggi metterci la faccia è qualcosa che cambia la vita. E le persone vogliono sui social, specialmente, parlare con qualcuno che ha una faccia, un nome e un cognome. Quindi è uno spunto che vi lascio. Io ho scritto cinque libri sul tema, sul metterci la faccia. E niente, è finita così. Grazie, Deborah. Ecco, questo è un esempio di un'americana che ci ha messo la faccia.